Buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Uh, per chi si collegasse oggi per la prima volta con noi, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usiena Campus con Ciclo Maggio e Euradio. Io sono Fabiana e faccio parte del team di Usiena Campus. Um, quest'oggi sarà uh, nostra ospite Alessandra Romano uh, che attendiamo collegarsi con il profilo di Uredio. Uh, nel frattempo io vi ricordo che è possibile interagire con i nostri ospiti attraverso la sezione dei commenti e uh, vi pregherei anche di lasciarci eventuali feedback audio o video ok, la professoressa okay. si sta collegando Vediamo. eccoci, buonasera professoressa. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Grazie di essere oggi qui con noi. Grazie per allora. l'invito. Uh, la, la presento brevemente. Uh, oggi, uh, appunto, come dicevo, il nostro ospite è la professoressa Alessandra Romano, ricercatrice in didattica generale e pedagogia speciale. I suoi sì. interessi di ricerca uh, riguardano le metodologie per il professional community development nei contesti educativi e organizzativi, le metodologie per formative experience based. E, dunque lei oggi ospite qui con noi perché eh, dieci giorni fa abbiamo avviato una conversazione con la professoressa Bianchi, con il professor Rinaldi dell'Università di Palermo, con la professoressa Bettio eh, sulle diversità. Concentrandoci nello sì. scorso appuntamento, nello specifico sulle differenze di genere, oggi con lei volevamo affrontare una riflessione un po' più ampia e quindi eh, le chiederei, per cominciare, quanti e quali sono i tipi di diversità da valorizzare all'interno delle strutture organizzative e quali vantaggi pone l'inclusione delle diversità all'interno di aziende, enti pubblici come potrebbero essere la nostra università. Allora salve a tutti e ti insomma ringrazio Fabiana per, per, Fabiana la, per, domanda. per la domanda. Um, eh. Quando parliamo delle organizzazioni, quando parliamo dei contesti, ma in realtà di qualsiasi contesto, anche nelle nostre aule, parliamo sostanzialmente di contesti che hanno tante dimensioni di diversità che sono presenti al loro interno. Se, se i nostri eh, ascoltatori pensano per esempio alla loro aula, vedrete che all'interno ci sono studenti donne e studenti uomini, quindi c'è una prima diversità che è di genere. Ci sono studenti che non si riconoscono nella logica del genere binario. Per cui cui in realtà possono avere identità di genere fluide e questa è una delle primissime diversità, dimensioni di diversità che ehm, si chiama diversità primaria se vogliamo. Un'altra diversità fa riferimento alla cultura e all'etnia di eh, provenienza, distinguendo tra l'altro l'etnia appunto dal eh, background culturale eh, e un'altra diversità ancora fa riferimento all'età. Per cui abbiamo, per esempio, ripensando di nuovo alla nostra aula, possiamo avere studenti internazionali, studenti che vengono da altre regioni, studenti che vengono da altri capoluoghi di provincia, possiamo avere studenti che vengono da altre nazioni, da altri continenti addirittura, così come possiamo avere studenti che hanno una fascia d'età fra i 19 e i 20 anni, studenti che hanno tra i 25 e i 30, studenti over 30, studenti lavoratori con uno status eh, contrattazione con una condizione eh, economica differente eh, per cui in realtà in qualsiasi contesto noi siamo le diversità non solo esistono, ma soprattutto esistono una molteplicità di dimensioni di diversità che si intersecano. E eh, sarebbe una visione miope, quella che eh, praticamente tende a vedere tutti secondo un'unica dimensione: perché ciascun di noi è portatore di una molteplicità di dimensioni di diversità che si sovrappongono, si connettono, si, eh, si intersecano. E questo in realtà è un valore, cioè la tesi che sosteniamo è che grazie, a queste, eh, grazie alla pluralità di dimensioni di diversità che noi troviamo all'interno dei contesti produttivi, si è in grado di generare valore e si è in grado di generare anche innovazione, cambiamento. Pensiamo per esempio ad un gruppo che deve risolvere un problema, guai se tutti la pensassimo allo stesso modo, se avessimo tutti la stessa età, se avessimo tutto lo stesso background culturale, perché questo ovviamente comporterebbe un uniformità di pensiero e non ci sarebbe in realtà invece quella, quel pensiero divergente, quella dimensione creativa, quella convergenza tra prospettive e punti di vista differenti che invece è richiesta per risolvere i problemi e soprattutto per, eh, pro, per innovare, produrre cambiamento dal basso all'interno dei comparti produttivi e dei processi organizzativi. E quindi possiamo dire che includere la diversità all'interno appunto dei processi creativi, dei processi mh, in generale produttivi, comporta per forza di cosa un cambiamento nel, mh, nel ruolo della leadership e dell'organizzazione in sé del Uh, poi del, del comparto sia produttivo che creativo. E quindi è possibile in qualche modo rivedere quella che era uh, fino ad ora la struttura un po' piramidale o sbaglio? No, non, non sbagli. E, um, e in realtà uh, hai detto bene, cioè in questo asse che connette la valorizzazione dei talenti individuali con la promozione delle diversità con l'inclusione, cioè lo sviluppo di processi inclusivi in cui tutti siano riconosciuti e valorizzati secondo il contributo che possono dare, chiaramente parliamo di modelli che non seguono più la logica del ruolo, la logica della struttura gerarchica se vogliamo, ma seguono piuttosto eh, mo, come dire, modelli di leadership che siano di tipo distribuito, diffuso, basati sulle competenze, potremmo utilizzare un'espressione che adesso non è comunque più in voga, meritocratica perché sicuramente fondati sull'idea che ciascuno può contribuire rispetto a eh, il task, l'obiettivo che eh, ci si è posti all'interno di quel gruppo e eh, anzi eh, c'è una politica, una logica di premialità rispetto a chi più è dedito a quella causa chi più sente l'impegno comune verso la sfida congiunta all'interno di quel gruppo oppure di, quel, di quell'organizzazione chiaramente ehm, una cosa ci tengo a, a, a precisare che questo tipo cioè che... di um, leadership, questo tipo di modelli di leadership inclusiva che valorizzino il contributo di ciascuno uh, promuovono anche un cambiamento della cultura organizzativa cioè promuovono sicuramente una revisione di tutte quelle forme distorte di routine, di modi di fare consueti, perché si è sempre fatto così, che inevitabilmente vanno a danneggiare alcune parti uh, alcune uh, persone più di altre pensiamo per esempio a il discorso della disabilità all'interno delle organizzazioni è opinione comune che un soggetto con una disabilità acquisita o congenita possa fare solo determinati tipi di lavori e non di altri. In realtà stiamo sprecando del potenziale in quel momento e in più non stiamo neanche riconoscendo qual è il contributo che una pericoltà che può avere una disabilità, riesce a dare all'interno di quell'organizzazione stessa e questo è per dire una delle tante forme di discriminazioni che sono connesse alle diversità, ma ce ne potrebbero essere tantissime che sono legate al background culturale e poi ancora infinite al genere. La collega, la professoressa Bianchi aveva anticipato um, tutte le distorsioni che ancora sussistono rispetto al genere e che producono tra l'altro delle uh, segregazioni di carriera di tipo uh, verticale o orizzontale per le quali per esempio le, sono sempre di meno le donne che aspirano o che raggiungono posizioni di top management oppure le donne sono, devono lavorare di più ma sono riconosciute di meno dei corrispettivi uomini, addirittura c'erano anche dei gap salariali che per fortuna attualmente la, le politiche di gender equity eh, stanno intervenendo per risolvere. Ecco, questi sono eh, gli esempi più macroscopici di come la diversità nelle organizzazioni spesso spaventa e addirittura viene ad essere quasi eh, punita in una cultura distorta, piuttosto che valorizzata invece come leva strategica per il cambiamento e l'innovazione. C'è da dire al contempo stesso che c'è un'apertura soprattutto delle multinazionali verso eh, diversity e inclusion, ehm, anzi stanno diventando quasi, quasi una linea, una brandizzazione, cioè più un'organizzazione è aperta alle diversità, più un'organizzazione si caratterizza come inclusiva, più questa organizzazione viene ad essere riconosciuta per il suo impegno all'interno della responsabilità sociale e all'interno ovviamente della, della realtà produttiva. Eh, ci cioè sono diverse, ecco, sono tante le, le organizzazioni a livello di multinazionali che stanno investendo nel promuoversi come organizzazioni realmente inclusive in cui la diversità è il valore premiale. E questo per quanto riguarda il settore privato. Nel settore pubblico, lei che cosa ne pensa? È possibile, eh, appunto, non avendo un riscontro di mercato perché ci si configura come... Uh, servizio pubblico è possibile effettivamente che ci sia una, una spinta in questo senso anche se non economica Oh no. Allora, le, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sono chiaramente eh, apparati fortemente burocratizzati, eh, basati su una eh, logica di tipo dipartimentale, cioè con una divisione dipartimentale, al cui interno ci sono poi delle regole che sono formalizzate, delle procedure che sono formalizzate, dei protocolli che sono altrettanto formalizzati. Questo determina chiaramente una maggiore difficoltà nel eh, riorganizzare e nel eh, procedere verso cambiamento e snellizzazioni anche dei processi di lavoro ciò nonostante eh, anche all'interno delle organizzazioni, delle amministrazioni pubbliche si stanno diffondendo questi modelli eh, di tipo competence based, eh, si utilizza in sociologia il termine di sociocratico per indicare un modello di organizzazione non burocratica ma appunto sociocratica cioè per gruppi e team di lavoro che più sono eterogenei, più richiedono il contributo di diversi professionisti più chiaramente a produrre eh, lavori che siano produrre artefatti lavori servizi che siano di qualità che siano competitivi rispetto alle esigenze di qualsiasi tipo di cliente si voglia a, a andare a intercettare un esempio su tutto in fondo anche la anche l'università rappresenta una dico l'università perché eh, ecco è una delle organizzazioni che si vive dall'interno eh, rappresenta un, un, un grosso banco di prova un grosso laboratorio di prova di come procedere verso un una flessibilizzazione eh, delle organizzazioni sempre più aperta alla dimensione dell'inclusione e sempre più aperta ad una tipologia di lavoro che non richiede l'idea di fare il proprio orario di lavoro, di fare il proprio pezzettino perché ci sarà qualcun altro che ne farà un altro ma una logica molto più problem based cioè una logica molto più attenta a qual è la situazione sfidante che in quel momento deve essere risolta, da quali figure da quali attori organizzativi che aggregati si e portatori ciascuno di una propria prospettiva, proprie competenze un proprio livello di expertise um, unisce le proprie forze in una logica collaborativa per risolvere quella situazione sfidante quindi possiamo dire che si crea una sorta di circolo virtuoso no? più si include la diversità all'interno di un processo produttivo decisionale creativo eh, più quella realtà sarà ehm, diciamo, rappresentata e più sarà visibile Sicuramente, sicuramente. C'è un ex creativo di una importantissima uh, casa del, uh, del Made in Italy, del luxury Made in Italy, che diceva che la creatività è un dialogo, ed è un dialogo tra punti di vista diversi. Cioè, mh, ecco, uh, che uh, in qualche modo uh, abbandonava l'idea che il genio creativo fosse qualcuno che sta da solo, che lavora da solo e fosse nella sua mente, e invece riconoscesse che sostanzialmente uh, la creatività e l'innovazione sta nella eterogeneità, nella diversità, nella costituzione di gruppi e di team che siano quanto più possibile eterogenei. Consentimi di dire anche eterogenei rispetto al background lavorativo, anche eterogenei rispetto al background professionale, perché portatori proprio di expertise e di esperienze e punti di vista diversi. questa è la direzione verso cui si sta andando. E ehm, l'altra cosa fondamentale è che eh, in questa logica non c'è nessuno che, ne, che rimane escluso. Cioè, in questa logica eh, lo sforzo è quello di comprendere qual è il contributo e il talento, consentimi di dire, che una certa persona può offrire rispetto all'organizzazione, rispetto a quel singolo task di lavoro. Quindi non c'è eh, una logica di questo questo va bene per quest'altro, ma c'è piuttosto la logica di un team che lavora insieme, eh, ridistribuendosi ovviamente oneri e onori rispetto al compito e alla sfida che deve essere attuata. Ed è una logica molto di apprendistato sul campo, cioè molto di apprendere ad includere nel campo eh, con un'attenzione per l'impegno, e il senso di appartenenza rispetto all'istituzione stessa. Allora, nel periodo uh, storico che stiamo vivendo, diciamo che il, anche la, um, um, um, il cambiamento si sta, si sta attuando anche per, per quanto riguarda lo, uh, lo smart working. Moltissime persone si, si lamentano di, di, di lavorare il doppio a casa piuttosto che quando si era in ufficio perché appunto... La modalità di lavoro eh, è cambiata dalle ore lavorative, come diceva lei, ehm, che so, devo fare dalle 8 all'1 al problem solving appunto, cioè fino a quando non risolvo questo determinato problema eh, la mia giornata non è finita. E dunque, alla luce di, di questo cambiamento, ehm, secondo lei sarà possibile ripensare le strutture organizzative post coronavirus, eh, sfruttando appunto la le competenze che magari si sono acquisite eh, e la consapevolezza che si è acquisita adesso in questo determinato periodo. Um, il, tutta questa situazione attenzione non è tanto solo il coronavirus quanto tutte le misure di gestione e di contenimento che si sono affiancate ad una diffusione di un virus per il quale non avevamo un vaccino ma queste misure che hanno coinvolto in maniera um, veramente totalizzante tutte le strutture tutte le amministrazioni pubbliche tutte le organizzazioni private che comunque hanno dovuto o fermarsi o riorganizzarsi e chi non si è saputo riorganizzare è è rimasto fermo in qualche modo Uh, è, un, è veramente l'occasione di, di uno spiazzamento rispetto a uh, una sorta di tsunami rispetto ai modelli fortemente burocratizzati e presenzialisti che avevamo ancora fortemente radicati nella nostra cultura organizzativa italiana sia pubblica sia privata cioè uh, la necessità di andare smart working ha determinato la necessità di porsi il problema di familiarizzare con le tecnologie informatiche per tutti a prescindere dalla loro età, la necessità di riconfigurarsi in modalità di lavoro agile e in modalità di lavoro smart e la necessità però di continuare ad essere e a svolgere le proprie attività slegandole dall'idea io lavoro dalle 9 alle 14. Solo le organizzazioni che sapranno eh, riappropriarsi di questi guadagni e questo, questo è un guadagno, cioè non necessariamente questo è stato soltanto una crisi, è stato anche un guadagno. Ha permesso lo sviluppo di competenze in persone con un'età, per esempio più adulta, che fino a quel momento non si erano trovati nella necessità di dover familiarizzare con queste tecnologie. Allora è possibile mai tornare indietro rispetto ad un cambiamento così epocale? Sarebbe una... una um, um, una quasi un Amar cord nostalgico, pensare di tornare indietro, rispetto invece a dei guadagni che si sono fatti e che tutto sommato hanno dimostrato la loro eh, efficacia nel tempo, nel preservare traguardi, obiettivi di produzione obiettivi di performance anche in contesti che erano fortemente, fortemente ancorati ad una logica burocratizzata eh, un esempio su tutti la scuola, un esempio su tutti l'università eh, a me viene in mente rispetto la didattica che è appunto il campo di cui mi interesso, eh, sarebbe mai più possibile tornare ad usare la piattaforma Moodle solo come repository di contenuti da parte dei docenti, laddove invece abbiamo dimostrato che formule online sono molto più accattivanti, agili veloci e personalizzabili per gli studenti, pensiamo anche al virtual studio, questa formula funziona è molto più interessante è molto più ehm, viva e consente a chiunque da qualsiasi parte di connettersi con te quindi raggiunge un'audience che nella formula fissa in presenza non era possibile raggiungere. Ecco, una volta che abbiamo fatto questi guadagni, le organizzazioni che tornano indietro necessariamente sono organizzazioni che non hanno visto le potenzialità di un dilemma disorientante collettivo come quello dell'emergenza del coronavirus e che non vogliono riadattarsi rispetto a invece nuove modalità che sono più sfidanti e che forse hanno delle potenzialità che se istituzionalizzate, cioè se riassorbite come nuovi schemi e nuove modalità di azione, invece consento di essere più innovative e consentitemi anche competitive, anche competitive, e un altro esempio che mi veniva in mente era… Quali organizzazioni, quali aziende stanno sopravvivendo in questo momento? Piccole e medie imprese che hanno riconvertito i loro processi produttivi, cioè che di fronte ad un cambiamento epocale che, che necessariamente determinava l'impossibilità di continuare a produrre lo stesso prodotto che si è fatto sino a quel momento, sino al giorno prima del DPCM, inevitabilmente hanno saputo riorganizzarsi, uh, stabilire nuove priorità e ricomber verso quelle che potevano essere le nuove esigenze del mercato con una capacità di resilienza organizzativa ed una capacità di intercettare dove sta andando il mondo cioè dove saranno andando i nuovi trend rispetto ad un'emergenza che ha coinvolto tutta la popolazione mondiale non soltanto noi nella nostra piccola città per cui a mio avviso ehm, ci sono le possibilità affinché Ciò la familiarizzazione con una serie di competenze digitali di questo momento e modalità organizzative molto più basate sulla logica della premialità, basata sulla competenza che sul presenziare fisicamente e su una logica di ruolo, eh, hanno e possono aprire come potenzialità future. Allora, vedevo che tra il pubblico c'era una domanda di eh, Marta, la cerco, eccola, Uh, a proposito del discorso che facevamo prima, cioè come possono le organizzazioni ripensare la loro organizzazione secondo questi nuovi modelli cioè come si scardinano le vecchie logiche appunto lavoro dall otto, dalle 8 alle 13 e poi vado a casa non ci voglio più pensare esatto ah. esatto. questo ha a che fare anche con le identità professionali um, io parto da, uh, faccio riferimento agli studi organizzativi che si occupano di studiare appunto modelli di leadership adattiva e inclusiva e uh, modelli di management inclusivo secondo cui um, non i cambiamenti non si impongono dall'alto, cioè non si impongono, credo, magari bastasse bast una formalizzazione di una procedura per produrre un cambiamento, anche perché questo lascerebbe come dire, tutta la potenzialità di un cambiamento verso stili e modelli di leadership distribuiti e basati sulla competenza ad una sorta di management eh, di, di, di governo illuminato, cioè ad una sorta di top management più illuminato e sensibile rispetto a questi temi. Invece questo tipo di riorganizzazioni partono soprattutto dal basso, cioè sono efficaci laddove hanno, da una parte un movimento che parte dal basso, cioè un cambiamento che passa attraverso le pratiche lavorative dei singoli lavoratori la possibilità di produrre innovazione dal basso e dall'altra parte hanno una legittimazione chiaramente rispetto alla loro efficacia e rispetto alla loro innovatività. Per cui è un doppio incontro fra processi di tipo top down e processi di tipo bottom up. È chiaro che se non c'è un riconoscimento, una legittimazione rispetto alla portata di eh, innovatività e di cambiamento che eh, una team eterogeneo porta, questo team andrà in frustrazione, cioè necessariamente eh, tenderà ad abbandonare quella strada e tornare verso protocolli in modi di fare più consueti perché mancherà il tipo di riconoscimento organizzativo. La teoria della ricognizione sociale anche in campo organizzativo funziona bene, cioè le persone vogliono essere riconosciute per il lavoro che fanno, vogliono sistemi di rewarding che non hanno a che fare solo con si è detto una ricompensa di tipo monetaria ma con il riconoscimento del tipo di sforzo che loro eh, mettono al servizio dell'istituzione e chiaramente la congiunzione fra cambiamenti che partono innovazioni che partono dal basso per aggregazione elettiva volontaria e la legittimazione di riconoscimento da parte dell'alto cioè del management consente di avere la il matching più efficace per uh, aprire verso nuove forme e nuovi stili di leadership, che noi, attenzione, diciamo inclusivi, ma ribadisco perché eh, in grado di eh, valorizzare il contributo di tutti all'interno di un'organizzazione, non perché sono buonisti, ecco, ma perché sono di tipo competence based e perché sono basati sulla coltivazione del potenziale umano, più che sulla gestione del, delle risorse umane dunque, le, quali sono le azioni concrete che effettivamente si possono, uh, si possono attuare? Uh, penso per esempio a me che sto per, uh, per laurearmi, e quindi entrerò presto nel mondo del lavoro, eh, quindi magari bottom up, eh, ma allo stesso tempo magari c'è qualcuno che ci segue uh, che, che fa parte dell'amministrazione, non so, del comune di Siena, eccetera. Loro come, come possono invece svolgere delle azioni concrete appunto per stimolare questa, questo tipo di cambiamento ci sono azioni che riguardano ehm, distinguiamo più o meno tre livelli, azioni che riguardano il piano organizzativo, quindi il piano più macroscopico se vogliamo e queste hanno a che fare con il ripensamento delle, dei processi con cui vengono dei processi e dei protocolli con cui vengono gestite le cose, quindi questo ha a che fare con, da una parte la necessità di operazionalizzare i cambiamenti dall'altra parte anche di monitorarne le efficacia e dove si sta andando. Ci sono poi invece un livello che se vogliamo è più di tipo um Professionale che ha a che fare con il cambiamento eh, con lo sviluppo professionale delle persone, con la possibilità di consentire alle persone di continuare a progettarsi in una traiettoria di carriera in qualsiasi fase della loro, eh, della loro, del loro percorso professionale. E poi ci sono ancora, quindi, e anche eventualmente di riconfigurarsi professionalmente alla luce dei cambiamenti che ci sono. Immag Immaginiamo per esempio una persona che eh, lavora. Eh, alle poste, va bene? Eh, immaginiamo se questa persona avesse la rappresentazione del suo lavoro, che come lavorava alle poste 30 anni fa è lo stesso modo in cui lavora alle poste adesso, è una persona che non si riesce più a prefigurare quale tipo di evoluzione di scatto potrebbe mai fare, perché in qualche modo manca una prefigurazione di una traiettoria di sviluppo professionale. Se invece è alle prese con le nuove ho fatto proprio un esempio per indicare una, una professione ad alta densità burocratica, se invece è in grado di coltivare la propria competenza tecnologica la propria competenza di problem solving perché si troverà le competenze relazionali e trasversali che deve ovviamente saper um, coltivare per poter esercitare all'interno di un servizio che è comunque pubblico è una persona che riesce anche a prefigurare quale tipo di carriera e quale tipo di evoluzione professionale riesce uh, a coltivare e in ultimo c'è una dimensione che ha a che fare con la cultura organizzativa e la validazione delle distorsioni nelle culture organizzative. Le culture organizzative, cioè ehm, tutti quegli aspetti materiali e immateriali che fanno una certa organizzazione, cioè che, che contribuiscono alla costruzione e alla rappresentazione di quell'organizzazione, possono molto spesso legittimare delle distorsioni. Una fra tutte, quella che gli studenti vogliono una riduzione. Su è banale, però insomma consentitemelo quella che per esempio gli studenti vogliono una riduzione sul programma questa è una distorsione, in realtà non è così gli studenti non è detto che vogliono una riduzione eppure è una distorsione sociolinguistica che si reetera nella cultura organizzativa ecco, le culture organizzative di qualsiasi ente, di qualsiasi istituzione di un piccolo gruppo come di una grande multinazionale, sono piene di distorsioni il nostro focus è come, come consentiamo di validare le distorsioni che sono presenti nelle culture Organizzative. Come riusciamo a validare quelle routine disfunzionali per cui si è sempre fatto così e bisogna sempre continuare a fare così? Come facciamo a eh, consentire alle persone di accorgersi di quali sono i limiti di visioni distorte che sono eh, avvertite come diffuse all'interno delle organizzazioni? Una fra tutte, ecco io ho fatto un esempio degli studenti, oggi ho variato molto negli esempi perché cercavo degli esempi che fossero vicini alla, alla nostra esperienza. Ma un'altra è che, per esempio, un novizio, una persona che adesso entra all'interno di un'organizzazione, di un'azienda, di, un di una piccola e media impresa, eh, è una persona inesperta. Chi le ha detto, e anche se inesperta, Qual è, qual è il problema? Nel senso, eh, chi ci dice che in realtà invece non ha delle competenze tecniche elevate, legate per esempio alla sua background culturale e di studio, che consentono di contribuire rispetto alla realizzazione e alla crescita delle organizzazioni. Quindi la distorsione in questo caso è legata all'età, cioè è legata al fatto di dire, la, uh, al fatto di uh, uh, ideologizzare, uh, scusami, di tematizzare uh, l'inesperienza dal punto di vista anagrafico, come un mancato valore o un mancato contributo. In realtà, questo consente anche di portare freschezza, consente di aprirsi a eh, traiettori non familiari, consente di aprirsi a punti di vista nuovi. Eh, io apprendo con i miei studenti in aula cose app, eh, TikTok, qualsiasi cosa che neanche sapevo. Eppure, non abbiamo un divario di età anagrafico eccessivo, ma abbiamo sicuramente un divario digitale perché siamo nati in due momenti diversi ed è. Solo Solo l'idea di essere in apprendimento che ci consente di non cadere nella distorsione che io che sono una docente ho qualcosa da insegnare loro e loro hanno solo qualcosa da ascoltare. Non è così ed è questo il senso della validazione delle distorsioni, il lavoro di validazione delle distorsioni per valorizzare le diversità che sono presenti, che è un lavoro da fare all'interno di tutte le organizzazioni. Un ultimo passaggio. A mio avviso va fatto, ci sono, ci sono alcune, alcune distorsioni che riguardano il genere e la cultura che sono particolarmente rilevanti. Non che quelle legate all'età e alla disabilità non lo siano altrettanto, ma quelle che passano per il genere sono veramente fortemente radicate, come quelle che passano per la cultura. Quando in realtà se noi pensiamo per esempio a IBM oppure alle grandi multinazionali, queste hanno appunto non solo... Uh, sono attente alle questioni della gender equity ed eventualmente anche alla um alla familiarizzazione con delle forme di eh, supporto organizzativo per consentire il work-life balance, il bilanciamento fra la gestione dei rapporti di vita e la gestione dei rapporti di lavoro, ma soprattutto sono particolarmente attente ad avere team internazionali, perché solo in team internazionale sono in grado di eh, pensare a prodotti che siano spendibili su un mercato più ampio e che siano più competitivi e anche più innovativi. Uh, vedo che c'è un'altra domanda dal pubblico uh, e uh, appunto forse si, si ricollega molto bene a questo discorso, ritiene che la funzione della diversità in una grande organizzazione debba essere delegata ad una funzione specifica disability manager oppure no? Uh, uh, grazie per questa domanda che è molto pertinente. Uh, sicuramente gli studi sul diversity sul disability management uh, orientano una formazione di figure competenti all'interno dell'organizzazione che lavorino a metà in una forma ibrida tra appunto, gestione del personale, human resource management e al contempo stesso valorizzazione della diversità. Però non cadiamo nella, uh, e sono assolutamente d'accordo con questo, uh, sarebbe però un errore cadere nell'idea che questo approccio che riguarda solo alcune figure ci sono alcune figure che sono dei change agents, cioè sono per la, per la loro posizione, sono dei portatori di innovazione e di cambiamento ma questo tipo di cambiamento questi approcci di tipo inclusivo e di valorizzazione delle diversità non riguardano soltanto chi si occupa di formazione e gestione del personale ma riguardano tutta la cultura organizzativa e tutti i lavoratori cioè qualsiasi azione deve essere pensata in funzione di tutti i lavoratori, di tutti i che ruotano attorno ad una certa organizzazione. Quindi sì, da una parte ci sono delle figure, ma devono essere intese come portatori di innovazione, non come uniche figure deputate per presidiare i processi di inclusione e gestione delle diversità nelle organizzazioni. Allora, io concluderei questa nostra chiacchierata di oggi chiedendole magari del materiale, dei libri per approfondire questi argomenti perché come abbiamo detto toccano un po' tutti, magari un po' meno gli studenti eh, che sono appena arrivati all'università ma forse un po' di più come me, come per, per gli studenti che ne stanno uscendo. E allora c'è un, un testo, aspetta un attimo che li avevo preparati, ma poi li ho usati come base per il cellulare, lo voglio dire, insomma, in modo simpatico. Allora c'è questo che è praticamente un testo dell'Harvard uh, Business Review che si chiama proprio il valore premiante della diversità e ve lo consiglio, è fatto, uh, parla di come valorizzare la diversità uh, ma appunto con un'impostazione che è molto agile. Ecco, c'è poi um, quest'altro testo che avevo selezionato. Il il diversity management per una crescita inclusiva, è un volumetto piccino lo vedete, di Boemi, Conte e Guazzo, di Franco Angeli costa poco e presenta una rassegna di buone pratiche organizzative che sono state, imp ah, scusate, che sono state implementate a livello europeo, quindi è anche interessante sapere cosa si sta facendo nelle organizzazioni per il diversity management a livello europeo e ovviamente tradurre questo a livello italiano. Non sarò qui a dire, ho fatto una rassegna di recente di quali sono le pratiche di gender diversity management nelle organizzazioni italiane e insomma eh, i risultati dimostrano che c'è ancora tanto da fare, perché ecco c'è una cultura che è molto centrata, sulla stereotipizzazione dei ruoli di genere all'interno delle organizzazioni. L'ultimo a proposito degli stereotipi di genere, questo, gli stereotipi di genere di Aracne Editore e le attrici sono la Laura Moschini ehm, ed è interessante perché ehm, riporta un discorso sulla eh, validazione di quali sono gli stereotipi che i media, diffondono sul genere nelle organizzazioni, quindi per esempio le immagini delle donne in carriera e di come queste immagini siano fortemente stereotipate e ancora il problema del linguaggio cioè perché noi non abbiamo un linguaggio al femminile in Italia mediatico su il, posizioni di management al femminile, quindi abbiamo un linguaggio per cui avremo il ministro e facciamo fatica a dire la ministra, il sindaco e la sindaca ora si sta sentendo ma molto meno e il manager lo contempliamo sempre al maschile, anche se in realtà sono ruoli che si stanno vanno aprendo ad essere ricoperti anche da, eh, appunto da, da, da donne. Per cui è veramente interessante perché mette in luce questo discorso su eh, eh, immagini ehm, del genere delle organizzazioni e i linguaggi di genere nelle organizzazioni. Per esempio, anche l'amministratore delegato no? è sempre, sempre l'amministratore È sempre un amministratore delegato, anche se è una D, anche se insomma, è una donna. Uh, per cui um, io de devo dire, insomma, uh, questo discorso del linguaggio è interessantissimo. Uh, ricordo sempre una è veramente una piccola parentesi che fa: uno studio sulle. Grammatiche italiane per farvi capire come questo è radicato nel nostro uh, sistema di pensiero culturalmente acquisito. Uno studio sulle grammatiche italiane, ma non solo del 2019, non è del del 1980 eh, ha preso in esame eh, le grammatiche italiane per studenti della scuola primaria, secondaria, primo grado e secondaria, secondo grado per andare a, a individuare quali erano le distorsioni più diffuse. Allora c'è una distorsione di tipo qualitativo legata agli esempi che si fanno, per cui i padri lavorano, gli uomini lavorano, gli uomini fanno, producono, le donne cucinano, stirano, fanno le casalinghe e questa è una prima distorsione gravissima che dovrebbe essere bandita proprio. Perché veramente abitua a pensare certe cose. L'altra distorsione è di tipo quantitativo, laddove c'è una proporzione di esempi al maschile di 3 a 1, per cui già da ciò che noi studiamo, con cui noi pensiamo di apprendere solo la lingua e la grammatica, ma in realtà apprendiamo un modo di pensare, siamo abituati a pensare al maschile piuttosto che a pensare ad una logica di genere binaria o addirittura ad una logica di genere binaria ma anche altra. E questa è una cosa sulla quale eh, ovviamente non, è, non, non apriremo un'altra un diretta. Ecco. Sì, però magari ne parleremo in futuro. Eh, io. Speriamo che ci si apra anche alla, alla logica non binaria, però per adesso esatto. eh, il nostro tempo è finito, io la vorrei ringraziare moltissimo perché appunto in uno dei commenti si dice la professoressa Romana è sempre illuminante, confermo, e quindi la ringrazio di nuovo, ringrazio tutti e tutte voi che avete partecipato questa sera, vi ricordo che eh, Virtual Studium continua alle 18 con International Virtual Studium con il professor Massimiliano Montini. Eh, sui profili di in, eh, sui profili Instagram di Unicena, eh, quindi qui, e Usena Campus. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie. arrivederci.